Grazie Presidente, sarò molto breve perché insomma, questa è una delibera importante soprattutto per i cittadini del territorio comunemente denominato come la rustica, cittadini che sono eh, ormai veramente decenni che si battono per questo riconoscimento dal basso cercando di avere un incontro con le varie parti politiche ed avere supporto finalmente per avere risposta nel, nell'accorpamento di quella che è il territorio comunemente denominato con tale nome. E, mi, fa, mi fa molto piacere insomma, riscontrare che sin dall'inizio c'è stato un percorso unanime di coesione che eh, è partito dai municipi per cui... Eh, quarto, quinto e sesto municipio eh, hanno votato, hanno portato presentato degli atti eh, di indirizzo a maggioranza richiedendo appunto all'Assemblea all Capitolina di arrivare a questo risultato dopodiché ovviamente loro, eh, i comitati le realtà territoriali, i cittadini si sono presentati in Assemblea Capitolina appunto chiedendo di darci risposta a una problematica ormai annosa eh, che è eh, la suddivisione un po delle zone urbanistiche toponomastiche che poi vanno ad insistere sulla vita quotidiana sui servizi eh, dei cittadini, in particolare di questo territorio. E, io avevo affiancato anche un'altra delibera che purtroppo non faremo in tempo a portare ma che eh, dava mandato generale di revisionare tutte le zone toponomastiche urbanistiche perché è evidente che queste, che risalgono tutte al, negli anni, agli anni 66, insomma, sono assolutamente obsolete e, vista l'espansione attuale della città, si richiederebbe un necessario aggiornamento sia di quelli che sono i confini toponomastici urbanistici e delle zone urbanistiche e anche, anche i confini territoriali dei municipi. Però questo è un lavoro molto complesso, insomma, ne abbiamo parlato anche con gli uffici, che richiederà anni. Per cui nell'immediato bisognava comunque dare una risposta a dei cittadini di un territorio che stavano eh, soffrendo per una divisione forte a livello di servizi perché il, eh, questo territorio di fatto è suddiviso fra, fra tre municipi e quindi gli stessi servizi eh, sono distaccati fra di loro e mettono a grave disagio e, e a, mh, portano a un livello di complicazione tale ai cittadini per il quale insomma, veramente ci hanno pregato di cuore per anni di arrivare a questo risultato. Io veramente ringrazio anche i colleghi delle opposizioni che insomma, ci hanno sostenuto in questo percorso, è stato fondamentale anche il loro contributo oggi per arrivare a questo obiettivo e sono felice veramente che eh, ci sia questo supporto unanime. Quindi eh, tengo solo a ringraziare quindi, eh, i cittadini in primis che si sono mossi, eh, i livelli territoriali, i municipi che hanno fatto un lavoro straordinario e soprattutto tutta l'assemblea capitolina che ha permesso questo risultato riconoscendo questa necessità nell'immediato a livello trasversale. Grazie.